Grazie Presidente, penso di rappresentare in questa dichiarazione di voto, dopo aver anche dichiarato per iscritto in chat che voglio sottoscrivere, e intendo sottoscrivere la mozione della consigliera Celli che ringrazio, ripeto credo di rappresentare il, la volontà anche della maggioranza, comunque la dichiarazione è fatta sicuramente a titolo personale, Ehm, ritengo che il percorso su farmacap sia arrivato a un punto di eh, non sostenibilità eh, in termini di ulteriori attese e il 27 eh, credo che sia molto complicato per l'azienda poter corrispondere gli stipendi ai dipendenti e questo è inaccettabile per un'aula che eh, più volte in questi anni, già a partire dal settembre eh, del 2016, eh, nella prima commissione congiunta che eh, ho presieduto, da, essendo allora presidente eh, insieme alla eh, presidente Catini, nella commissione congiunta eh, bilancio eh, politiche eh, sociali, per stabilire quale doveva essere il percorso per garantire a Farmacap una continuità aziendale, il fatto che dovesse assicurare, continuare ad assicurare i servizi essenziali importanti che fa attraverso le 45 farmacie e i servizi che eh, supporta per ciò che riguarda il sostegno alle categorie più fragili, soprattutto in zone particolarmente disagiate, quindi stiamo sempre ripetendo ormai da quasi cinque anni le stesse cose e per cui eh, non si può ulteriormente attendere su una soluzione definitiva che porti a una soluzione per Farmacup per assicurare la continuità all'azienda ai servizi e la salvaguardia dei posti di lavoro. Eh, quindi con il voto favorevole a questa eh, mozione ehm, è necessario che ci sia da parte della Giunta un intervento eh, eccezionale e rapido per porre rimedio a una situazione eh, che ormai ha quasi del drammatico e che sta per sfociare nel fallimento dell'azienda. Grazie Presidente.